Kurt Switzers 1887-1948, fu pittore più estesamente artista tedesco vicino al dadaismo. Anticipò la pratica della performance e delle installazioni, ma scrisse anche racconti, favole, satire e poesia con tecnica sperimentale nel segno della grande innovazione. Usava le parole come fossero materiale plastico da scomporre e ricomporre secondo un'ispirazione di libertà assoluta. I due brevi racconti che qui vengono proposti evidenziano la sua vena ironica e, umori e umoristica accompagnata da una concisione inventiva profondamente antiborghese. Purtroppo, nella traduzione, molto si perde di dialoghi dalle ritmate sfumature dialettali e gergali. La società di esseri in mani, eh, gretti e solitari, che egli descrive, mostra la miseria spirituale e la nevrosi del tempo moderno, in cui la vita non può che essere artisticamente sottolineata, mediante una affilata vena grottesca e satirica. L'uso della lingua è molto elaborato, con tagli e cuciture dal, del gergo quotidiano. Anche il grassetto tipografico serve ad accentuare la prova stilistico-recitativa del performer e attore Kurt Schweit. I disegni di Max Ernst accompagnavano la prima edizione a stampa e avevano il titolo Fiat Modes Pereat Ars, mentre l'illustrazione in copertina riporta come titolo Portrait dell'eroina.